E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qua con un mio fan scoraggia sacco E stiamo per raggiungere insieme a lui le 9000 coppe Vi faccio vedere subito il suo profilo Cercheremo appunto di raggiungere le 9000 coppe ha ah, un bell'account Adesso credo che lui userà WEMZ Ci mettiamo d'accordo sul brawler da utilizzare E vediamo un po' di raggiungere queste fatidiche 9000 coppe Ok ragazzi abbiamo deciso di utilizzare questa coppia e quindi vediamo di fare questo più 9 per raggiungere subito le 9000 coppe insieme a un iscritto. Ho scelto di utilizzare energetico, ho anche trovato il gadget che quindi potrà aiutarmi a spostarmi più velocemente. Ok, vedo di rompere anche magari questa. Siamo già a 4 power ups, peccato che lui sia morto. Io adesso, evitando magari di morire, cerco di caricarmi la ulti perché è una delle cose più questo colt potrebbe andare giù è andato giù infatti molto tranquillamente mi servirebbe un magari un altro hit per riuscire a essere un po più veloce sapete ragazzi che queste partite sono oddio c'è uno spike maxato sapete che queste partite sono sempre completamente a caso ok sono Ora sono velocizzato, ottimo. Cerco magari di non morire. Eh, ecco, ecco mi sposto in giù con il gadget perché se no muoio... Eh, prendo io questo drink, magari. Ok, la Bea ha ucciso entrambi. Mi sposto perché se no muoio. Ok. C'è l'8 bit con vita extra. Io non ho più, ga io ho solo più un gadget. Però attenzione perché con il teletrasporto li posso uccidere tutti e due. E ragazzi abbiamo vinto subito la prima partita più 9 E siamo appunto a 9000 coppe. Adesso, prima che lui apra la cassa, vediamo il suo profilo. Anzi, ne facciamo ancora una. E poi andiamo ad aprire la mega cassa. Ecco quindi raga, altra partita, vediamo di confermare il più nuovo fatto prima E oddio non riesco manco più a prendere i power ups adesso Speriamo appunto di, ok, una tara sta usando il gadget in questo momento Ok beh siamo a 3 power ups Spero di riuscire, ecco John Barry qui dentro eh, Non so esattamente dove in realtà Ok mi posso già potenziare, che va molto bene come cosa e lui ha pochissima vita Il bolo quasi colpito Attenzione a quella pam Con il drink Aia fa male Fa veramente malissimo è anche maxata oltretutto Attenzione Ottima ulti Non ho visto che cos'è Quel brawler è un mortisio Ok No peccato l'avevo quasi ucciso Ehm Non so se riuscirò A ucciderlo La tarea è quasi morta c'è ancora la PAM colpito. Ok, posso potenziarmi al massimo per fortuna adesso. Attento. Ok. C'è quel mortisio che deve andare giù assolutamente. Pushato e anche ucciso. Scappo dalla ulti di Tara. Eh, ma mi sa che questo è un più 7 più che un più 9. Eh, mi ha one-shotato. Mi ha one-shotato con la Nita. Però più 7 è buono, dai. E ora direi che possiamo anche andare ad aprire la cassa. Vai. attenzione, vediamo il suo profilo prima che la apra, 23 Brawler, ok raga, nessuno maxato, attenzione raga, la è alta, 23 Brawler, la sta aprendo. E niente ragazzi, quindi anche questo video si conclude qui. Purtroppo non ha trovato nulla nella mega cassa, però ci siamo divertiti a fare queste partite. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!